eccoci qua, siamo sul 728 A dal ricovero Bellina questo è il monte Plauris e siamo arrivati, in brevissimo tempo, un'ora e mezza al bivacco Koi devo dire che è veramente carino piccolo, essenziale ma andiamo a vedere un attimino com'è dentro per capire se può offrire un qualche genere di riparo la porta è stata riparata, questo video è attuale, 2013 quindi se trovate altre informazioni su internet non sono corrette, adesso sono riparate le porte e l'interno ho sistemato un po'. Certo. È veramente essenziale. Diamo un'occhiata velocissima ai criteri, c'è uno spargherino che funziona, l'abbiamo testato anche se è arrugginito, arrugginito. C'è qualcosina per fare, ecco, come ha indicato Anubi, per fare un po' di legna qui attorno, legna qui attorno ce n'è dai faggi e pini, insomma, si combina una lanterna per fare un po' di illuminazione quindi dai calore, cucinare, illuminazione siamo a posto e parecchie cisterne d'acqua, d'accordo? un paio sono vuote, un paio sono piene sono cisterne da 15 litri quindi insomma c'è un po' di lavoro di manutenzione qualcuno che porta qui le cose quindi non è male ristoro no, non si può chiedere sinceramente ristoro in un posto come questo ci sono delle bottiglie con dei peperoni sotto aceto credo e e basta, insomma, non abbiamo visto tutto qua dentro, all'interno di questo armadietto se si riesce a inquadrare, se c'è abbastanza luce abbiamo delle pentole, chiaramente in condizioni pessime, ovvio e una mocca e qualcosina per cucinare quindi dai, anche questo non è male se siamo proprio in condizioni d'emergenza e per quanto riguarda il prenotamento non devo portarvi in nessuna stanza perché è qui abbiamo questi tre eh, tavolacci c'erano anche i materassi ma li abbiamo trovati sbrindellati qua da qualche animale probabilmente un ghiro o qualcosa anche più di un ghiro per come li hanno ridotti e un paio di strumenti per attrezzare qualcosina insomma c'è fil di ferro ci sono un due secchi dentro nei secchi ci sono delle piccole pale quindi in condizioni di necessità si riesce a stare decentemente qui dentro non c'è puzza non ci sono segni di escrementi all'interno quindi comunque l'ambiente è tenuto adeguatamente bene e il panorama è speciale, ovviamente. Quindi, se dovessimo dare una valutazione a questo bivacco, in caso di emergenza può fornire un punto d'appoggio decente. Il voto sicuramente è C, non venite qua a dormire se non c'è necessità, ma se dovesse capitare non vi trovereste affatto male. Questo è quanto.